Salve a tutte e tutti, oggi, 26 gennaio, è il mio compleanno, il vostro Sant'Enchan fa 54 anni, 54 anni e, e sono 10 anni ormai che sto in questo canale di YouTube, Sant'Enchan, sono 10 anni ormai è dal 7 febbraio 2013 che mi sto filmando qua e ci ho dedicato parte della mia vita. Quindi, se come regalo eh, di compleanno volete farmi qualcosa, abbonatevi al mio canale oppure evidenziate il vostro commento con super grazie, che lo trovate sotto uno dei miei video. Abbonatevi al mio canale per farmi un regalo del compleanno che celebro oggi, il 26 gennaio. Ciao dal vostro sentenciano.